Up Kingdu, Tiem guida il tabellone. La settimana app si divide tra Kingdu e Shenzhen. Diversi motivi per seguire il Kingdu Open. Dominique Thiem è il giocatore di riferimento, la prima testa di serie. L'austriaco, in cerca di consacrazione lontano dall'amata terra, bussa alla porta del torneo dal secondo turno. Vai d'esordio, poi Pella o Korik, tennisti in grado di offrire il meglio sul rosso, proprio come Tiem. Al terzo turno, due i possibili avversari. Attenzione però a Basilashvili, superato da Paire Amets, ma in ottima condizione. Nella seconda porzione della parte alta, il talentino Rublev. Il russo è uno dei prospetti più intriganti della Next Generation. A Flushing Madovs, un'esplosione di classe e forza, il naturale fluire di colpi e soluzioni. Un brutto rimbalzo con Nadal, sconfitta importante nel cammino che conduce alla grandezza. Il suo esordio, al secondo turno, con Luo Imer. Si alza il livello dalla tornata n.3, ad attendere Rublev, L. l.Meyer, ottava testa di serie. L'Argentino deve sopire le mire del tedesco Gojo Zic, 1T, finalista quest'oggi al Moselle Open. Kyle Edmund inaugura la parte bassa ed incrocia la racchetta con l'indecifrabile Tommy, superato al primo turno a New York da Gilles Muller. In caso di successo, per Edmund, Donaldson o un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il 21 enne di Mosca apre con Estomino Struff, stoppato da Zumura a San Pietroburgo. Il nipponico Sugita, prossimo avversario degli Azzurri in Davis, sfida invece Monteiro Obu, prima dell'atteso confronto con Ramos Vinolas, seconda forza del torneo. Lo spagnolo attende la Giovico un qualificato. I possibili quarti Sugita, Ramos Vinolas.